Manu, sai che dal 14 gennaio saremo in onda su YouTube? Certo! E c'è anche il rischio di diventare famosi!